il viaggio perché circa due anni dopo il mio incidente che ho avuto un incidente nel 2009 mm -hmm. da cui sono, sono rimasto cieco dopo circa due anni io avevo deciso di andare a visitare l'ospedale dove ero stato ricoverato quel giorno lì come sempre mi ero spostato in treno assistito dal, dal servizio di Trenitalia per persone ridotte a mobilità mi ero dimenticato di prenotare questo servizio e me ne sono accorto quando sono sceso dal treno a Cesena mm -hmm. in quel momento mi sono fatto prendere un attimo dal panico, però subito qualcuno è arrivato a offrire il suo aiuto, vediamo cosa succede, sono, mi, hanno, mi hanno aiutato a uscire dalla stazione, a raggiungere l'ospedale, a raggiungere tutti i reparti, adesso ne parlo come se fosse una cosa all'ordine del giorno, perché poi fare qualsiasi cosa, adesso a parte quando sono a casa mia, se cioè sono in giro, io mi faccio aiutare dalla gente che trovo, mm -hmm. a, a qualsiasi persona che All'epoca non ero abituato, era qualcosa fuori dai, dal mio modo di, di agire, invece lì mi sono reso conto che tutte le persone che incontravo erano un aiuto, un supporto valido che mi poteva appunto servire per trovare tutto ciò che mi serviva. E quindi da Cesena, da, dalla stazione di Cesena sono arrivato fino all'ospedale, poi sono arrivato fino a Ravenna dove ho incontrato tutti i miei ex compagni di paracadutismo e poi sono arrivato fino a casa, a Nogara, in provincia di Verona. Tutti che appunto, ripeto, adesso per me sono qualcosa che posso affrontare tranquillamente All'epoca erano qualcosa che non esisteva proprio Quindi quella sera si sono scatenati in me una serie di, di pensieri E ho detto, ah che figata, posso finalmente viaggiare da solo Posso spostarmi da solo nel senso che non ho più bisogno di prenotare l'assistenza eh, 12 ore prima eh, E quindi essere vincolato a qualcosa non puoi cambiare all'ultimo momento mm -hmm. oppure non puoi decidere di partire all'ultimo momento prima di verificare i treni poi devi verificare questo questo quell'altro Quindi mm -hmm. mi si è aperta una porta ho detto io adesso posso girare tutta l'Italia senza problemi e poi ho detto ma perché l'Italia ho detto come mai limitarsi all'Italia mm -hmm. girare l'Europa perché appunto basta parlare un po' di inglese volendo rischiare un po' di più posso farmi anche posso andare a girare per l'Europa e da lì in pochi istanti si è materializzata in me invece un'idea un po' più